Sì, Grazie Presidente. Eh, per questa è una mozione molto importante, molto importante perché questa mozione riguarda la, diciamo, la trasparenza nelle informazioni ambientali. E, è importante, ve lo dico soprattutto perché la salute dei cittadini romani viene prima di tutto. Ed è proprio per questo che questa mozione vuole cercare di intervenire sia verso il Ministro Chiedo competente. Chiedo cortesemente al pubblico di fare silenzio. Grazie. Affinché venga creato il catasto elettromagnetico nazionale, dove all'interno di questo catasto devono essere inserite tutte le informazioni sull'elettromagnetismo. Considerate che questo catastro era previsto da tanti anni, ma in realtà non è mai stato, non è mai stato diciamo, attuato e neanche le informazioni all'interno sono disponibili. Ora bisogna intervenire anche verso l'ARPA Lazio, quindi sollecitare la Regione Lazio affinché queste informazioni vengano monitorate, procedere per la pubblicazione e l'aggiornamento sul sito di questi dati e impegnare l'assessore competente con un apposito regolamento a non autorizzare l'installazione di nuove antenne dove si superano già i valori di cautela impegnare l'assessore competente per favore competente chiedo al pubblico di fare silenzio ad adottare un'apposita disciplina per garantire a livello precauzionale di non superare mai in nessun caso in ambienti residenziali e zone protette, fissando un limite non oltre il quale nessuna nuova installazione potrà essere. Questo significa che questo tipo di mozione serve proprio per il cosiddetto principio di precauzione. Quindi ringrazio... Ringrazio chi sta ascoltando queste informazioni, perché questi sono oggi che servono. Pensate, ai la seduta grandi. è sospesa.